Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati, Basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione. Carissimi, un saluto fortissimo e un grazie perché siete ancora in nostra compagnia, se gradite le nostre derashot potete tranquillamente diciamo, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale attivando la campanella qua sotto quella che vibra e così sarete sempre informati e aggiornati sulle nostre uscite quotidiane. Potete poi scegliere il canale che volete, potete scegliere soprattutto le playlist che volete e perché no, se volete approfondire, potete tranquillamente vedere tutto ciò che abbiamo in palinsesto e abbonarvi ai nostri, ai nostri canali, ai nostri servizi. Oggi dobbiamo chiarire un punto che emerge in maniera forte con Geremia e quindi nell'apocalittica che stiamo trattando attraverso il profeta Geremia, però è un tema trasversale a tutto il periodo profetico. Ed è quella che noi chiamiamo la censura, o meglio le censure, la censura ai pastori di Israele. Ora premetto che primo punto non possiamo fare assolutamente delle sovrapposizioni e delle analogie, a, diciamo, tra i pastori dell'Antico Testamento e i pastori del Nuovo Testamento. Per il semplice motivo che siamo in economie diverse, perché i pastori del Nuovo Testamento non esistono, esiste solo una funzione in un versetto. Stabiliti come pastori, perché è l'unico pastore Cristo, se no non c'è altro versetto in tutto il Nuovo Testamento che definisca i conduttori come pastori, c'è solo uno che dice come pastori, no? Come, che il come vuol dire che non siete. siete, fate funzione come, ma non funzioni vicari o cose di questo genere. Biblicamente sto parlando. Eh? Biblicamente, e non si può fare neanche la sovrapposizione, mh, per un altro motivo, che i pastori nella Chiesa. I conduttori, i vescovi, i presbiteri, eh, gli anziani, no? i presbiteri, i vescovi, gli episcopi, svolgono una funzione cultuale, ieratica, sacerdotale, dove era d'accordo del sacerdozio di Cristo, mentre i pastori nell'Antico Testamento non sono sacerdoti, ecco il punto, e non sono neanche profeti, chi sono, e qui entriamo a bomba nel nostro argomento, sono quello che per noi sono coloro i quali laici ricoprono cariche politiche. Re, i consiglieri del re, noi potremmo dire i ministri, comunque laici, non sono profeti, che sono laici anche loro a volte, più delle volte sono sacerdoti, ma non sono sacerdoti, sono proprio dei laici. E, e prima di piantare qualcosa di canonico, il Dio di Israele dice a Geremia, l'abbiamo già visto nei versetti nel primo capitolo, nel versetto 9, nel versetto 10, se la memoria non mi inganna, che prima di fare alcunché, prima bisogna devellare, sradicare, abbattere demolire. Poi si può piantare e costruire. Ehm, è vero che il mandato Geremia l'ebbe per i popoli della terra. Di fatto nove decimi del suo ministero lo fa con i figli di Israele. Poi sì, certo, c'ha anche qualche vaticinio per i popoli circonvicini a Israele e responsabili di ciò che poi hanno fatto, anche se Geremia era assolutamente d'accordo con Dio. Ecco perché la grande accusa di Geremia era che era un collaborazionista, fosse stato all'epoca un collaborazionista. Ma vorrei riflettere sul capitolo 23. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Il gregge del mio pascolo, il pascolo è il mio. In altri versanti dirà che anche le pecore sono sue, però, qua dice che il Pasquale è suo, il Pasquale è la terra di Israele: perché non sono sacerdoti? Per quello dirà dopo, per esempio, non sono profeti. Versetto 9: contro i profeti mi si spezza il cuore nel petto, tremano le mie membra, sono come un ubriaco. Questo è un bellissima, bellissimo salmo che finisce al versetto, vi dico anche quando, 24, e inizia al versetto 9. È un bellissimo salmo, salmo di Geremia è una delle, delle lamentazioni, fuori dal libro delle lamentazioni, Echa, no? fuori da Echa, ecco, a causa del mio paese è pieno di adulteri, a causa della maledizione tutto il paese è in lutto. Allora, questa lamentazione, stile lamentazione, che ritroveremo anche in il libro che si legge per il Tisha Beav, però siamo in piena epoca di Geremia. Bene, Geremia ce l'ha con i laici, con i re, con i consiglieri del re, contro i mes, con i messaggeri del re. Il Signore è Dio di Israele contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, versetto 2. Le avete scacciate, visto che adesso le richiama mie, e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io mi occuperò di voi, non delle pecore, mi occuperò di voi, e della malvagità delle vostre azioni. Sentenza del Signore. Erroneamente tradotto in tante Bibbie oracolo, che se c'è qualcosa di, che non può essere oracolare è una profezia di un profeta di Israele che è esattamente il contrario del fenomeno oracolare che noi troviamo in Grecia per esempio nell'antica Roma e non solo radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho lasciate scacciare le ho lasciate scacciare, non le ho scacciate ho permesso che accadesse questo costituirò sopra di essi pastori che le faranno pascolare così che non dovranno più temere né sgomentarsi ecco Verranno giorni, dice il Signore, versetto 5b, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, la profezia del Messia, ma è un laico. Il Messia Re, il discendente di Re David, Davide Melech, è un Am Israel, è un Yehudi, cioè un uomo che loda Dio, un giudeo. Non è un Kohen, non è un Cohen, perché viene definito... ci sono anche le inventive contro i Kohenime, eh, per l'amore del cielo... Per quello vi dico che il pastore è un laico e contro i profeti. Lui che era sia sacerdote che profeta e contro i profeti fa quell'elegia che abbiamo visto fino al versetto 24. E quindi che cosa ci insegna oggi o in chiave politica futura? Prima cosa, politica e religione sono la stessa cosa ma questo ormai lo stiamo dicendo ormai da tre anni su questo canale. E ci vuole tanto rispetto sia per questa dimensione dell'operare, come una moneta a due facce, no? sia nell'altra. La seconda cosa, tutto ciò che di, tra virgolette, religioso possa capitare a noi, passa sempre attraverso una strumentalità di ordine politico. Quindi, e concludo, se vogliamo che il mondo segua, che sì, il mondo che è, è sempre sotto le, leggi da Principale come creazione da parte del Dio creatore se vogliamo che il mondo venga strappato dai poteri delle tenebre c'è bisogno che l'uomo il cristiano il figlio di Dio si impegni in politica in maniera diretta o in maniera indiretta una volta si diceva se non puoi fare una buona azione falla fare e questa è la stessa cosa quindi non possiamo fare la politica delle mani nette o la politica a Ventiniana, dobbiamo necessariamente impegnarci per quello che possiamo o in prima persona o eh, in maniera indiretta aiutando e intervenendo in maniera diretta o indiretta nella res pubblica oggi la cosa è ancora più grave perché i figli di israele sono israele dio ha con israele col suo popolo un rapporto preferenziale l'ha costituito l'ha creato l'ha formato il nostro Dio nel deserto, per noi è peggio, è peggio perché? Perché noi dobbiamo trattare in una, in una civiltà che non è più cristiana, ma si auto percepisce a volte anche tale, con battezzati che, mh, mh, ai quali non interessa assolutamente niente del cristianesimo, in un mondo laicista, non più cristiano, però giochiamo, c'è sempre questo, questo, questo grosso equivoco, ehm, dei, do, dobbiamo relazionarci con dei, dei cristiani o sedicenti tali o battezzati. Allora, le cose sono due. O consideriamo questa gente pagana, e allora li trattiamo in maniera con amore, in maniera evangelistica per eh, portare l'Evangelo, oppure cerchiamo di fare, come fanno molti ebrei, con i, diciamo, con, con i loro coreligionari un po' spenti, eh, organizziamo qualcosa che possa riattivare la scintilla dell'Evangelo in queste persone. Non è compito mio sapere discernere, io non so discernere nemmeno la mia chiave di casa per il, o da quella del garage, però sono un tecnico e quindi quei tre paletti bisogna che io li dica. E quindi se non vogliamo fare né la prima cosa né la seconda per uscire da questo, da questo dilemma, e da questa strada senza uscita, dobbiamo essere noi, sapendo che quello che facciamo... E per impegnare per impegnarci nella Repubblica per il bene comune per eh, impiantare il Regno di Dio dobbiamo essere i primi a darne testimonianza, quindi essere i primi noi ad avere su di noi il gioco del Regno con una vita eh, che dia a Dio quel che è di Dio ma anche a Cesare quel che è di Cesare facendo così possiamo onorare Dio insomma, spendersi nella vita secolare dopo esserci riempiti di Dio, ecco questo è quello che il capitolo 23 oggi di Geremia dice, dico oggi perché lo stiamo trattando oggi, non era nel ciclo delle letture, ecco. Vi ringrazio e vi saluto e vi auguro chiaramente un buon proseguo di settimana, ciao.